Ciao, veniamo ai modifier di generazione, allora uno che si usa molto è mirror, mirror è lo specchio e quindi se io lo seleziono posso scegliere l'asse sul quale applicare il mirror, possono essere anche più di uno e quindi guardate adesso ho scelto x, questo è l'asse x, quello che disegno su un lato appare anche sull'altro lato e quindi è un modo per ripetere il disegno dall'altra parte, se lo disattivo mi accorgo che il disegno esiste da una parte sola. Ovviamente mh, posso disegnare da tutti e due i lati e sembra la stessa cosa, però ricordatevi che invece se disattivo mi accorgo che questo segno appartiene a questo lato e questo a quest'altro, quindi potrebbe essere un po' fuorviante. Di solito è meglio cercare di utilizzare eh, sempre lo stesso lato. Attenzione appunto che anche qualcosa che attraversa lo specchio viene copiato di qua e di là, permette di creare diciamo, dei, dei, dei disegni tipo mandala, possono andare bene per creare dei, dei, degli stilemi floreali, delle cose del genere. Non sono limitato all'asse X, se lo disattivo posso scegliere per esempio asse Y, che in questo caso non lo noto perché è quello che viene verso di me, o asse Z e vedete in questo caso dall'alto in basso posso attivarne anche più di uno e quindi in questo caso vedete si ripete sui quattro lati il disegno può essere utile per disegnare personaggi quindi eh, adesso seleziono tutto e cancello se disegno un personaggio o, eh, avere, avere lo specchio può essermi utile per eh, realizzarlo esattamente simmetrico Dopodiché, come tutti i modifier, potrei anche applicarlo, per cui nel momento in cui lo applico non, non posso farlo mentre disegno, devo andare in Object Mode, eh, se lo disattivo, vedete, il disegno non è completo, però se lo, eh, se lo applico in Object Mode, adesso il mio disegno è effettivamente così, in Sculpt Mode eh, posso andare a sistemarlo, a deformarlo anche in maniera non più simmetrica perché ho applicato la simmetria e quindi adesso il, il disegno esiste eh, non simmetrico e posso modificare solo un lato e non l'altro e così via. Sono molti gli oggetti simmetrici e potrebbero essere dei veicoli, nel caso di un veicolo magari preferirò l'asse Z se lo, se lo disegno eh, dall'alto per esempio e, e quindi non so, se dovessi fare un... Un'astronave vista dall'alto posso lavorare con, con un mirror in questa direzione, sull'asse Z, è comodo anche appunto per poter schizzare e ragionare sulle forme assicurandosi che ci sia la, il mirror. E, um, attualmente il mirror avviene sul centro dell'oggetto che posso vedere in object mode, questo punto qua. Quindi se io spostassi il centro dell'oggetto eh, sposterei anche il piano di simmetria. Ma è più interessante ancora eventualmente utilizzare un altro oggetto. In questa posizione qua serve a quello. Se io creo un altro oggetto un sulla scena di solito per queste cose appunto un empty è la cosa migliore e qui uso l'empty come origine del mirror, adesso spostare l'empty significa spostare l'asse di simmetria e quindi eh, andare a cambiare la forma dell'oggetto in questione, quindi per esempio adesso il mirror avviene in questa posizione, e quindi adesso ho ottenuto una forma diversa, quindi può essere anche un modo per esplorare. Occhio, appunto vedete che cercavo di cancellare di sopra e non potevo perché il disegno era di sotto e quindi bisogna un pochino, appunto, come dicevo, capire se ho disegnato di sopra o di sotto. Nel dubbio, disattivate e capite dov'è il segno che volevate cancellare o eh, migliorare. E quindi adesso ho il, il mirror da un'altra parte e posso continuare il disegno con il mirror dall'altra parte. In qualsiasi momento in object mode se riprendo il mio empty posso cambiare l'asse di simmetria e ovviamente ricordatevi che posso eh, applicare il mirror e ottenere un disegno finito. Grazie e alla prossima!